Come prepararti ad un colloquio di lavoro in inglese, ad una job interview. Il modo più facile è quello di utilizzare una metafora. Quando ti siederai di fronte all'intervistatore o all'intervistatrice, quella persona per te sarà una porta. Una porta che si frappone tra te e il lavoro che desideri. Una porta a una chiave, ovviamente. La domanda allora è, dov'è la chiave? Qual è la chiave? Che cos'è la chiave? La chiave, molto probabilmente, non è tanto ciò che sai, quanto piuttosto ciò che sai fare, le tue competenze. E se la chiave fondamentalmente sei tu, questo cambia completamente la maniera di prepararti per il colloquio di lavoro in inglese. Io sono Angelo Fanelli, sono un coach linguistico e nel prossimo video facciamo un piccolo esperimento mentale su come non prepararsi per i colloqui di lavoro in inglese.